Sì presidente, faccio una rapidissima illustrazione per entrambi gli emendamenti. Uno è proprio una correzione tecnica perché come dicevo la scadenza per la presentazione delle istanze al Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti è stata prorogata dal 30 settembre al 31 dicembre, quindi andiamo a correggere questa parte nel dispositivo e poi, come dicevo, in accordo anche eh, con l'assessore Meleo che ringrazio, eh, inseriamo un altro punto in questa chiamiamola lista da consegnare al Ministero che è quello della stazione della metro C di Piazza Venezia, quindi eh, affermando e ribadendo la volontà di realizzare questa eh, importante stazione anche in vista del della prosecuzione della linea e del lavoro che si sta facendo nel PUNSA.